Parto dal primo punto che interviene sul secondo punto del deliberato, quindi aggiunge eh, a cui saranno invitati a partecipare i municipi competenti per territorio al, riferito alla partecipazione delle singole conferenze dei eh, servizi. Eh, per eh, quello che sarà lo spettacolo viaggiante, quindi naturalmente è importante che siano invitati i municipi perché diano la loro eh, conoscenza storica ehm, e eh, quotidiana, costante di quello che è l'attività dello spettacolo eh, viaggiante in sé e quindi è importante la loro partecipazione. Al punto 4 del deliberato invece eh, naturalmente vado a sottolineare che ehm, ogni azione, qualora non fosse chiara, come eh, la eh, chiusura dei, eh, dei contratti relativi al piano di settore o l'eventuale eh, possibile regolarizzazione degli esercenti relative al, um, al pagamento insomma, del uh, canone di occupazione di uh, suolo pubblico, uh, chiedo di inserire che tutto avvenga solo a seguito o comunque contestualmente alle conferenze dei servizi, uh, proprio perché non si è dato um, insomma non si faccia un passo in più fino a che non, siano, non saranno analizzate tutte le carte attività per attività questo naturalmente anche a tutela delle stesse attività sul punto 5 del deliberato vado a sostituire con ehm, le seguenti parole e poi spiego la razio, quindi valutare eventuale rinnovo delle concessioni a seguito della o delle conferenze di servizi e nel rispetto del quadro normativo con riferimento ai requisiti che le attività devono osservare, così come riconoscendo... Priorità all'interesse pubblico ai fini del contrasto al degrado, questo è molto importante. Pertanto, escludendo ogni possibilità di rinnovo per concessionari revocati sia in forza di provvedimenti della giurisprudenza amministrativa passati in giudicato, sia su iniziativa di Roma Capitale, cui Iter, però solo nel caso in cui Iter amministrativo risulti completo e perfezionato. Questo naturalmente perché in fase di discussione nel, mh, nei municipi si è evidenziato che in alcuni casi eh, l'attività non eh, garantiva eh, l'interesse pubblico eh, piuttosto eh, l'interesse privato del, eh, del gestore e eh, comunque alcuni eh, gestori sono stati appunto soggetti a provvedimenti mh, diciamo, de, appunto, della giurisprudenza amministrativa come dicevo nel, um, nell'emendamento eh, e pertanto è giusto che... Um, questi eh, qualora abbiano eh, proceduto con delle irregolarità, ehm, qualora eh, naturalmente solo laddove queste non siano causa del mancato dialogo dell'amministrazione naturalmente non eh, potranno rinnovare ehm, la, la concessione se è eh, stata violata la legge. Ecco. Um, al punto 6 del deliberato um, cancelliamo semplicemente per non creare ulteriore confusione e um, discriminazioni su uh, azioni diciamo, uh, a livello uh, urbanistico così come abbiamo poi delineato all'interno della delibera perché um, abbiamo um, circoscritto tutte le azioni che saranno uh, concesse per uh, le future concessioni, abbiamo cancellato una frase perché non si aggiungesse confusione alla lettura del deliberato quindi ehm, cancelliamo il riferimento al protocollo di un atto dell'avvocatura capitolina che mi hanno evidenziato per creare confusione. L'ultimo eh, emendamento che è un po' più lungo, eh, andiamo appunto a definire come ho anticipato prima quello che ci si aspetta dal futuro piano di, di mh, settore, quindi sulle future eh, concessioni delle aree pubbliche, quindi in particolare anche una serie di punti che, mh, eh, definiscono quello che ci si aspetta e che eh, poi saranno soggetti anche a un, a un subemendamento a su che mi trovo d'accordo, anticipo anche questo quindi rispettare naturalmente le compatibilità urbanistiche di PRG e paesaggistiche del eh, di PTPR naturalmente questo è un po' ridondante ma giusto che sia ben chiarito all'interno della, della delibera evitare insediamenti, insediamenti all'interno di vincoli o sia è disposta salvaguardia prescrittiva evitare per le nuove concessioni che comportino autorizzazioni ai sensi del regolamento edilizio, specifico solo per le nuove concessioni perché tutte quelle già esistenti appunto eh, vedranno analizzata la loro situazione in conferenza dei servizi e come ultimo punto eh, sono definite attrezzature compatibili con gli spazi riservati agli spettacoli viaggianti apparecchi automatici, diciamo i distributori automatici ehm, che andranno a sostituire quello che fino ad oggi è stato il cosiddetto punto ristoro degli, ehm, dei punti verde eh, esistenti fino ad oggi. Eh, questa parte prende spunto da quello che era il bando del 1999 ehm, e va a delineare appunto quali saranno le attrezzature compatibili nelle future licenze eh, concesse da Roma Capitale. Naturalmente ribadisco anche qui che tutti i servizi, dovranno essere realizzati in osservanza alla normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche e dovranno altresì prevedere attrezzature specifiche per l'uso da parte delle persone con disabilità. Non solo il rilascio di eventuali licenze commerciali resta comunque subordinato da parte dell'approvazione dell'amministrazione comunale di, eh, e da parte di un provvedimento specifico che lo autorizzi. Eh, credo di aver concluso. Ah, no, c'è eh, un altro emendamento che eh, purtroppo non ho sotto mano che si riferisce alla eh, rimozione del termine parchi divertimento sia dal titolo che dal deliberato proprio per evitare che si ehm... Eh, continui con la confusione eh, mh, con i diversi tipi di attività seppure oggi la denominazione è questa quindi spettacolo viaggiante parco e divertimento e punto verde infanzia che sono disciplinati dallo stesso regolamento all'interno di questa delibera lo andremo a chiamare solo parco divertimento o meglio punto verde infanzia per non procedere con la stessa confusione che è insistito fino ad oggi grazie